a tutti, ragioniamo oggi sulla scala musicale, sulla distribuzione delle note, toni e semitoni, cercheremo di avere qualche esempio grafico di come si eh, distribuiscono i suoni sulla scala e un pochino un'idea della provenienza di questa articolazione dei suoni. Uh, parleremo quindi di toni e semitoni e di primi intervalli, come si possono visualizzare sulle dita, come si visualizzano sulla tastiera e in, primissima, in primissimo elemento come si visualizzano sul pentagramma. Dalla tradizione musicale eh, diciamo che tra due suoni Do e Re c'è un intervallo di tono questo eh, funziona tra alcuni toni Mi tono mentre invece vedremo la eh, la della musica, della nostra uh, cultura musicale, fa sì che sopra il mi il suono sia a distanza di un semi-tono. Vedete che uh, ciò che vi raccontavo è che nella storia della musica si è poi uh, preso sopravvento, Accanto ad altri due un sistema di quattro suoni, questo è già dalla Grecia, che chiamiamo tetracordo dorico e l'unione di due tetracordi, do, re, mi, fa, vedete, tono, tono e semitono con un tono di connessione e un altro tetracordo dorico superiore Sol, La, Ti, Do quindi tono, tono e semitono da il via a quello che noi chiamiamo il nostro modo maggiore che è il nostro modo di riferimento Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do questo ha un riscontro anche sulla tastiera eh, vi dicevo quindi dove E vedete che se io dal Do veramente considero l'inizio del mio tetracordo, ho un intervallo di tono, tono, e qui un intervallo di semitono, cioè non c'è il tasto nero a metà. Poi ho il tono di connessione e si ricostruisce il tetracordo. Quindi un tono, un tono e un semitono dove di nuovo non c'è il tasto nero, diciamo, cioè il grado intermedio che ho qui, tono, vuol dire che a metà ho un suono intermedio. E qui invece non c'è, c'è il semitono. Quindi possiamo dire anche che l'intervallo di tono è diviso, eh, si può suddividere a metà, questo per una questione storica che vedremo un'altra volta, del temperamento equabile, si può dividere a metà con un altro suono e ciascuno di questi suoni è distante un semitono. Eh, piccola notazione eh, per adesso marginale, ma che poi diventerà centrale, se io voglio costruire un tetracordo eh, partendo da questo suono e non dal Do, Dovrò avere un tono, poi mi viene chiesto di suonare un tono, quindi non questo ma questo, e un semitono. Cioè per riprodurre la stessa successione di toni e semitoni del tetracordo, devo utilizzare, quando non parto dal suono C, anche dei tastinei. Se volete c'è un riscontro facile cantando Do, Re, Mi, Fa Cioè io non ho suonato i tasti C, D, E, F ho utilizzato altri tasti ma il profilo melodico corrisponde all'utilizzo del Do, Re, Mi, Fa quindi io se parto da questo suono faccio un un tono, un semitono, dopodiché faccio il mio tono di connessione e ricostruisco tono, tono e semitono. Uno dei primissimi giochi goitre, diciamo, è quello della lettura sulle dita. Allora le dita percorrono di fatto la scala musicale che possiamo scrivere proprio come una scala di quelle che si usano per raccogliere la frutta il ledger in inglese e con le mie dita adesso percorriamo i primi tre gradi della scala io parto dal do do re do quindi due dita verso l'alto a indicare che devo spostarmi sullo scalino superiore due dita verso il basso a indicare che devo spostarmi sullo scalino inferiore perché due? perché si chiama intervallo di seconda quello che intercorre tra un suono e il suo suono adiacente in questo momento non facciamo distinzione con le dita tra tono e semitono che è invece una differenza che vedremo nei filmati successivi di questa lezione dunque, un suono salgo ridiscendo salgo e salgo ancora. Quindi non è di per sé l'indicazione 2 che indica Re, ma da dove io sono mi muovo verso l'alto o verso il basso. Abbiamo visto intervalli di seconda, vediamo un momento il salto della terza. Do, re, Do rimanendo nell'intervallo tra do e mi quello è l'unico intervallo di terza che posso cantare in questo momento cosa vuol dire tre? vuol dire che sono coinvolti tre suoni della scala e se il do è l'estremo inferiore il mi sarà l'estremo superiore Concludiamo la pillola di oggi con una semplicissima considerazione rispetto a come si pongono le eh, note, la scrittura delle note rispetto alle linee. Voi sapete che si usa un sistema di linee parallele, eh, nella storia poi il numero si è assestato a 5 eh, per comodità di lettura diciamo, e la semplicissima annotazione che io faccio oggi è questa. Se io ho una linea, posso avere delle note che si situano sotto la linea, a metà della linea, oppure sopra. Sotto o sopra. O a metà. Se io decidessi di chiamare il primo suono DO, allora avrei DO RE MI DO MI RE Cosa significa questo? Significa che finché io ho dei suoni adiacenti, cioè dove le mie dita farebbero l'indicazione 2 in salita o 2 in discesa, la posizione dei suoni è particolare, cioè se uno è a metà tra della linea, è tagliato a metà della linea, l'altro è fuori dalla linea, cioè gli intervalli di seconda, come si chiamano, coinvolgono un suono sulla linea e l'altro no. Mentre invece quando io ho intervalli non adiacenti, mi do... cui si salta qualche gradino della scala, quando io ho un intervallo di terza, sono nella situazione che o sono tutti e due i suoni al di fuori della riga, sopra e sotto ad esempio, oppure nell'altro caso che non abbiamo visto eh, in questo momento ma che è facilmente intuibile, io ho tutti e due i suoni tagliati a metà della linea, cioè eh, posso riassumere dicendo che suoni adiacenti sono nella situazione in cui un suono sulla riga e l'altro no, mentre invece intervalli di terza sono, quindi suoni che hanno tra loro che saltano una nota da uno all'altro sono in una situazione graficamente interessante che è o tutti e due sono a metà della linea o tutti e due sono al di fuori della linea grazie a tutti in questa pillola abbiamo parlato dei primi intervalli musicali della scala del concetto di tetracordo Abbiamo introdotto la lettura sulle dita, con cui giocheremo molto, e abbiamo fatto i primissimi esempi di come si dispongono eh, i suoni per altezza rispetto alla riga musicale. Grazie, alla prossima!